Ciao, come state? Buongiorno, ben ritrovati! Allora, dopo tanti martedì finalmente ci siamo ritrovati insieme... Eravate tantissimi e insomma è stato un po' un modo per uh, così avvicinarci a quello che sarà il periodo estivo uh, e quindi questa voglia di fare, di, uh, insomma, <ride> di rimetterci in gioco, di uscire, di andare a visitare, di andare a mangiare, di aspettare anche quei fam quelle famose giornate che ci permettono un po' di... Uh, come si dice, uh, essere più liberi, almeno come ci dice anche Megana Turista. Mm, siamo partiti insomma dal primo maggio, uh, da come avete festeggiato in qualche modo il vostro primo maggio, se siete andati al concertone a Roma, uh, se l'avete passato in famiglia, con amici, c'è cioè chi insomma... Uh, mi ha detto che l'ha passato in famiglia, chi l'ha passato in viaggio, chi addirittura l'ha passato a casa, magari giocando anche a a carte e qui si è aperto mondo perché abbiamo parlato di burraco, abbiamo parlato uh, di scala 40, di Machiavelli, di questo burraco che insomma uh, è più facile di quello che sembra, da come ho capito ci sono delle regole ma se sai giocare a scala 40 soprattutto a Machiavelli puoi diventare un campione di burraco e chi in qualche modo ha vinto anche come, come ganaturista che aveva vinto un, diciamo così, una gara con 60 iscritti a scala 40, ha vinto il primo premio e tra le altre cose come primo premio c'era proprio un viaggio in Trentino, che fortuna io ho detto io quando partecipo a queste cose per me c'erano solo sempre o caramelle oppure cosa ci poteva essere il classico posaceneri o ancora la coppettina, no, la medaglia prima la coppa non l'ho mai vinta ma figuriamoci poi giocavo con mio nonno che voleva sempre vincere lui quindi niente, va bene quindi però è stato interessante capire che insomma molti di voi comunque alla fine amano anche giocare c'è anche chi eh, insomma eh, ha giocato il primo maggio ma non ha vinto niente, vabbè dai sarà per la prossima volta, non importa, non si può sempre vincere, lo diciamo, l'importante è partecipare, giocare con il sorriso perché abbiamo visto che avere il sorriso ci porta veramente ad avere anche più relazione no? se vogliamo. E poi cosa abbiamo detto? Meganaturista, lui ci dà le sue ricette, oggi faceva la pasta con le salsiccia, eh, io andrei di tanto a mangiare assolutamente sia sì a casa sua, perché no? Perché fa sempre dei piatti prelibati. Eh, lui invece ha festeggiato il suo primo maggio insomma da amici nella tavernetta, quindi non in modo proprio naturista, commettiamola ecco, così, con una grande crigliata, questa è stata una bella cosa. E poi abbiamo salutato il nostro amico Fabrizio Redelli di Quattro ruote e una capanna che è venuto anche a trovarmi in radio, abbiamo fatto una bella chiacchierata e presto sarà anche online sul canale, ma che lui stava ritornando da Ancona perché è andato a trovare la sua famiglia, sta tornando in quegli assi e nel suo viaggio, insomma, in treno ci raccontava anche un po' i vari luoghi che stava attraversando e anche se effettivamente c'era la pioggia perché non dimentichiamolo che il primo maggio è stato una giornata bagnata anche molto dalla pioggia, ma nonostante questo, insomma, non ci ha impedito di fare delle cose, dei viaggi. Io, ad esempio, sono andata a un concerto. Eh, di Hans Zimmer, questo grande compositore eh, di eh, colonne sonore, eh, tra l'altro una su tutte che sicuramente conoscerete è Pirati dei Caraibi, quindi, eh, ma non ha fatto solo quello, 007 e tante tante altre, ed è stato un bellissimo concerto, un bellissimo spettacolo con un'orchestra favolosa dal vivo e un gioco di luci pazzesco, ma detto questo, torniamo a noi, a quello che ci siamo raccontati, abbiamo continuato quindi anche... A, a Parlare anche di Formula 1, sì, perché c'è stata anche la Formula 1 nel Bahrain e io mi sono appassionata da un po' di tempo alla Formula 1, grazie anche alle mie figlie, e io mi appassiono di Formula 1 e voi che fate? Vi disi appassionate? Eh, ma non è così, mi avete raccontato un po' di tutto quello che successo anche con la FIA e eh, tutto quanto, va bene, io ne ero non molto al corrente, ma eh, vedremo, vedremo, intanto io continuo a seguirla, si è parlato anche di MotoGP, io alle moto preferisco le macchine, eh, tra le altre cose come vi dicevo mi sono fatta portare anche su un Alpha 4C che è stato spettacolare uh, molto adrenalinico <ride> e eh, qualcuno di voi mi ha detto che ama ah, anche i rally i rally sono interessanti il genio addirittura è stato portato su una macchina da rally diceva che aveva paura dei tornanti ma eh, vi ricordo sempre di fare attenzione quando andate a vedere tutte queste gare e di eh, posizionarvi nei posti corretti che vi dicono di poter sostare eh, perché diventa Molto pericoloso, e poi oh, Fabio uh, mi ha detto che insomma eh, il 30 giugno uscirà il suo nuovo ebook. E mi ha mandato la sua locandina e spero di poterne parlare. Storie, eh, vite e ricordi, la mia Scandiano vista da eh, dietro un obiettivo eh, bello, molto interessante. Spero di poterne parlare anche con voi eh, qui, in uno dei martedì. Così come stiamo aspettando, super far cose che rientri dalla Groenlandia, e anche con lui parleremo del suo viaggio. Eh, come sempre, insomma, disponibile a parlare di, di tante altre cose di quello che fate. E poi abbiamo parlato anche, ancora una volta, di viaggi, ma in modo un po' diverso. Perché? Perché il nostro amico Peter uh, ha chiesto un consiglio uh, su uh, dove poter andare con il cagnolino piccolo Milo che a pochi mesi è... Lui vorrebbe farsi un viaggio, ma non vuole rinunciare. Quindi come fare col cane? Beh, io blu sbaldo, insomma, eh, me lo porto dietro dove posso, altrimenti, vabbè, ci sono i nonni, ma, come ho detto a Peter, eh, insomma, cercate di fare sempre tutto quello che vi piace eh, senza anzi, dover rinunciare a grosse cose. Certo, ricordatevi che se avete umani o, o amici cani, insomma, dovete anche un po' riadattarvi. Poi un cucciolo, non lo so, deve essere un po' più, diciamo così, seguito, ma, eh, insomma, questa non ci impedisce insomma di non fare le cose quindi secondo me anche in Toscana ci puoi andare e, se, tranquillamente senza, uh, senza problemi ehm e vedrai che comunque riuscirai a fare il tuo viaggio lo stesso, magari inizia pochi giorni per volta e poi mano a mano ampli ma poi ce lo racconti e ci dirai come è, eh, com è andata questo è un po' insomma quello che eh, ci siamo raccontati, abbiamo ascoltato anche Bob Marley, One Love che ci ha richiesto Winston eh, quindi abbiamo chiuso anche con questo brano come sempre, vi ricordo che potete seguirmi su Patreon, Simone Non Solo Radio, o altrimenti iscrivermi a emacalibuno.chiocciolalibero.it. Vi aspetto, tante sono le cose che devo ancora programmare sul canale. Ma naturalmente vi aspetto anche per la prossima diretta del martedì, come sempre, alle 9.30. Grazie per essere stati con me e per aver condiviso ancora una volta. Le vostre emozioni, i vostri sentimenti, ma anche i vostri sogni e i vostri hobby, insomma le vostre passioni, le vostre giornate. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto, ciao!